Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Io Oggi vi spiego come trovare questa cenere di guerra Il ruggito del troll E quindi ragazzi questo ruggito può essere applicato solamente su Spadoni, spade colossali, spadoni curvi, spade pesanti, spade semplici, spade senza abilità Niente, solamente spade di pietra, basta Oppure di ferro Quindi il posto dove andare è qui ai monti dei giganti Dirigetevi qui in questa posizione esatta, adesso io velocizzo il video per farvi capire dove esattamente Dobbiamo andare su quella cima della roccia dove stanno quei tre corvi rompicazzi Che non ti puoi neanche avvicinare, ma noi dobbiamo scendere qua sotto Darci un, una bella spinta e salire qua, ok? E troverete questo, questa cenere di guerra, il ruggito del troll se vi trovate in una situazione tipo che ne so uh, stanno arrivando un sacco di mostri e vi stanno non so, circondando allora usate questo ruggito del troll. Adesso noi siamo andati qui dal fabbro ad applicare questa cenere, adesso io lo applico con uh, un'affinità fornita a fulmine tanto così su questa spadone del mastino. Se vuoi questo spadone ci ho fatto un tutorial su come uh, trovarlo E adesso andiamo a provare questa cenere Poi un'altra cosa che uh, ci dice è che questa spada, questa cenere del, uh, del ruggito del troll Dice che, che generando così un potente don Che respinge così i nemici circostanti E se noi continuiamo con quella mossa dovrebbe fare ancora un forte attacco però io non ho provato questa mossa, quindi la proverò più avanti nel gioco. Questa suona la tromba. Fa, fa, fa, fa, vai. Fai venire i tuoi compagni, vai. Fai venire i tuoi compagni così ci divertiremo. E niente ragazzi, quindi non so, se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscri iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina e se avete bisogno, non so, uh, di altri tutorial su Elden Ring, fatemelo sapere nei commenti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!